ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli nella clubhouse anche se mi vedete qui ragazzi adesso mi sposterò nella clubhouse e i requisiti che servono per fare questo glitch sono una clubhouse e molta pazienza ragazzi e con questo glitch potremo fare eh, le nostre duplicazioni senza targa personalizzata allora in primis ragazzi che cosa dovete fare Dovete avere il colpo eh, Domus Day, o comunque dovete andare sul telefono attività rapide, e cercare di avviare un colpo domus Day. Lo fate la prima volta, chiudete il telefono, ovviamente si chiuderà da solo e lo rifate la seconda volta. Ma la seconda volta dovete aspettare che vi metterà il caricamento 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4. E, e a quel punto dovrete fare il bug. Allora se non vedete che ve lo dà subito questo caricamento 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4, dovete rifarlo come sto facendo io ragazzi, tirate giù il telefono e lo ritirate fuori e lo fate di continuo fino a che non vedete il conteggio numerico. Purtroppo eh, dovete fare per forza così ragazzi, non è che si può fare altrimenti, cioè non ci sono altri modi quindi dovete avere solo pazienza come avete visto c'è il conteggio numerico arrivato in colpi domos per annullare il caricamento, premo cerchio e, e ho lo stile buggato ragazzi adesso vi faccio vedere la data e l'ora in cui sto girando questo glitch quell'altro glitch che vi ho portato sul canale l'ho girato tipo un'ora fa più o meno e... Quindi passiamo al glitch ragazzi. Ho preferito andare con l'Oppressor qui perché eh, mi trovo meglio, è un po' più veloce rispetto alla diciamo alla Deluxe. Quindi eh, quando noi ci spostiamo, come avete visto vi ho fatto vedere nel menu interazione, il bug rimane. Possiamo spostarci da CEO a clubhouse senza nessun problema. Non date retta a cazzate a persone che dicono che il bug Scompare non è assolutamente vero se voi fate il glitch come ve lo sto consigliando io il bug non scompare ragazzi date retta a maxi cioè non dico cazzate lo sapete quindi a questo punto nella clubhouse dobbiamo avere la moto che vogliamo duplicare in questo caso la diabolus e eh, una faggio anche qui dovremmo dovremmo avere un... un in questo caso per forza un oppressor ragazzi ho provato a farlo anche con altri veicoli e non funziona qui addirittura sto buggato, ho cioè due oppressor fuori <ride> e non si vedono nessuna delle due in mappa voglio vedere se riesco a tirare fuori qualcosa ma è difficile quindi a questo punto tireremo fuori l'oppressor una volta tirata fuori l'oppressor prenderemo la moto che vogliamo duplicare in questo caso la Diabolus e entreremo nell'officina meccanica quindi freccia destra entriamo nell'officina e faremo un cambio allora in questo caso la diabolus non ha targa però non pensate che se non ha targa eh, non è un clone non è vero un cazzo ragazzi perché anche se non ha targa può essere un clone non date retta a cazzate persone che dicono perché questa moda è nata con la targa poi quando noi facciamo la modifica custom eh, la targa va via però la targa c'è comunque sia eh, anche se non hanno la targa il blocco si prende lo stesso quindi a questo punto ragazzi questa moto non ha targa, fate un cambio luci eh, è ovvio, dovete cambiare una piccola parte perché altrimenti la duplicazione non avverrà quindi a questo punto uscite fuori dalla diciamo dall'officina meccanica e vi troverete l'auto eh, sì, la moto già duplicata, scusate ragazzi ma Forza de duplica auto, mi sono rincoglionito a questo punto. Andate al pallino azzurro e fate lo scambio con la faggio. Ragazzi, scambiate quella moto con la faggio. Potete anche non farlo, però fate così che è meglio. Allora dovete avere il colpo di Lester. Quindi, prima di incominciare a fare il glitch, girate come ho già detto in precedenza 2-3 minuti per la sessione, aspettando che Lester vi mandi l'invito. Quindi, a questo punto, una volta che abbiamo scambiato la diabolus con la faggio rientriamo nell'officina e ci sbatterà direttamente fuori dall'officina una volta che saremo fuori dall'officina avvieremo il colpo di lester è semplicissimo ragazzi avviamo il colpo di lester ci troveremo all'eclipse tower se sarà all'eclipse tower oppure da un'altra parte allora, ragazzi, più eh, lontano abbiamo il punto dove abbiamo avviato il colpo e meglio sarà perché l'auto respawnerà. Se noi per dire abbiamo il CEO a del Perro e l'appartamento dove abbiamo avviato il colpo a del Perro, l'auto non ci spauna quindi a questo punto l'auto o la moto quello che sia insomma a questo punto annullate il colpo di Lester, uscite dall'appartamento e vi troverete la moto fuori io lo faccio un amore così ragazzi no, senza cazzate senza entrare in missioni senza cose io lo sapete come so io so caposcione faccio i gli glitch alla maniera mia e eh, devono venire come dico io ma non è perché so io che li faccio è perché comunque in quel modo vengono quindi a questo punto eh avete la vostra diabolus e in questo caso anche se non attarga andiamo a pulirla quindi nel centro operativo mobile dovrete avere o una lgrh8 oppure una faggio ragazzi entriamo nel centro operativo mobile usciamo e poi rientriamo nuovamente e a questo punto diciamo che eh, anche se non ha targa la targa sarà pulita se avessi avuto una targa questa moto o meglio se il settaggio che gli avremmo fatto avesse avuto una targa la targa sarebbe cambiata ragazzi qui purtroppo non si vede perché io la targa non l'ho messa però comunque fate conto che in questo modo potete cambiare la targa sia per le auto sia per le moto ragazzi che altro dirvi? adesso vado a rimettere la moto nella clubhouse e, e basta allora se volete rimanere buggati ragazzi dovete fare questi procedimenti se magari volete andare a mangiare e volete rimanere buggati chiamate l'ester ok e rimanete nella chiamata per tutto il tempo che, che state lì a fare pippe che state in do cazzo vi pare ritornate in game ancora avrete il bug ragazzi non verrete cacciati fuori dalla sessione che altro dirvi ragazzi meglio di così non se può detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti